Buongiorno a tutti, iniziamo questa seconda giornata del nostro convegno, ringrazio tutti i presenti, ringrazio soprattutto alcune facce che vedo che sono qui da ieri, praticamente ad oltranza, hanno dormito qui forse, soprattutto vedo molti giovani che è la cosa molto bella, che sa, ce ne stanno molti che ci seguono. Iniziamo questa seconda giornata parlando eh, di, di uno... Un nuovo strumento del quale si è dotata eh, l'Unione Europea eh, per la politica estera fortemente voluto dall'alta rappresentante Federica Mogherini e eh, strumento al quale ha collaborato in maniera decisiva la Presidente Silvia Costa, seduta qui accanto a me, che è la Presidente della Commissione Cultura del Parlamento Europeo, che è una di quelle commissioni che in realtà... Fanno moltissimo, qui in Italia forse eh, se ne parla poco e anche perché forse le commissioni del Parlamento italiano sulla cultura non sono così eh, incisive e mh, pervasive come la Commissione Cultura del Parlamento europeo che, che spazia su eh, temi di, di, da, dalla cultura pura, classica come la conosciamo noi, all'utilizzo all dell'audiovisivo, alla televisione, anche le istruzioni. Sì, è una, una delle commissioni importanti del Parlamento europeo e accanto all'onorevole Costa c'è Marcello Esposito che è un segretario di presidenza delle Cortes di Podemos un deputato di Podemos è un artista è affermato, un vero artista ed è, è un professore di arte all'Università della Mancia e anche in altre, in altre istituzioni universitarie eh, che si ha fatto anche lui la cortesia di arrivare dalla Spagna a qua, da lui è di Barcellona appunto, lavoro adesso credo principalmente a Madrid, perché essendo il Parlamento lì eh, ed è venuto anche lui fino a qui per parlarci di diplomazia culturale allora, eh, è un tema affascinante questo perché eh, la diplomazia culturale è eh, cioè, l'Europa, in qualche momento chiederò a Silvia Costa di spiegarlo meglio, ma sta cercando di utilizzare eh, in politica estera il soft power cosiddetto cioè non la, la politica di potenza con eserciti o con eh, industrie, petrolio controllo economico ma eh, qualcosa di eh, normalmente eh, no, non, non così utilizzato ma in realtà eh, che può essere molto più incisivo perché è qualcosa che interviene nel, nel, nel quotidiano, nel vissuto di qualsiasi cittadino eh. Allora se inizierei con l'Onorevole Costa se ci vuole spiegare, perché lei, avendo lei partecipato alla formazione di questo progetto, che cosa vuol dire la diplomazia culturale. Bene, intanto grazie per questo invito, è un'ora un po', come dire, per eh, affezionati, cioè <ride> cultori della materia, diciamo così. infatti riconosco vari e varie cultrici della materia. Ringrazio moltissimo veramente Io News per questa iniziativa, so che è stata una, una giornata importante, e, soltanto che io ieri ero ad Arezzo e insomma, la nostra vita è un po' complicata, però eh, poi mi, sarebbe, mi farebbe molto piacere avere, se avete poi relazioni e documenti, di poter seguire tutta questa ricchezza di dibattito che c'è stato in questi giorni. Tra l'altro eh, fa piacere essere qui con un artista, oltre che un un uomo politico eh, spagnolo, in questo caso di Podemos, e soprattutto eh, di Barcellona, quindi una città anche che ha una grande mm? creatività nella sua, nella sua, anche nella sua storia recente, nella sua storia passata. E, mh, e se posso salutare solo alcune persone, alcune persone qui presenti, perché insomma con loro ci affratella un po' questa passione qui vedo naturalmente Carla Bodo, vedo Paola Viero e anche l'amico eh, amico Jaillet eh, che è tra l'altro presidente del forum eh, del terzo settore dentro il Consiglio, dentro il Comitato Economico e Sociale, col quale abbiamo anche un po' lanciato tempo fa una sorta di manifesto comune fra Parlamento Europeo il comitato economico e sociale di cui fanno parte realtà importanti eh, sia produttivi, sia del mondo imprenditoria, del sindacato, ma soprattutto anche del terzo settore per eh, far capire di più quello che noi diciamo con una battuta che però può essere un principio che ci può rimanere in testa che la cultura è il quarto pilastro dello sviluppo sostenibile. Si parla sempre di sviluppo sostenibile in termini di eh, ambiente, giustissimo, di, di, di economia di dimensione sociale se ne parla magari un po' meno ma del fatto che la cultura è una dei pilastri comincia a essere finalmente nei documenti mh, ufficiali soltanto da recentemente eppure pensiamo io vi dico solo in che senso S significa che senza una possibilità di, di conoscere eh, la dimensione culturale la cultura, il patrimonio culturale, materiale e materiale proprio e altrui senza un accesso alla possibilità di esprimersi dal punto di vista culturale, artistico, espressivo e senza la possibilità anche di, eh, di avere un accesso più largo hm, alla, alla produzione culturale e la cultura non si rigenera. Questo è il senso di, questa, di questo approccio e mi fa molto piacere di constatare finalmente che nell'obiettivi obiettivi 2030 dell'ONU, per la prima volta con grande spinta anche dell'Italia, va riconosciuto e del Parlamento europeo per, per una parte, ma soprattutto dell'Italia, devo dire alcuni paesi in particolare, ha inserito la dimensione culturale fra, i, fra le diciamo, risorse di sviluppo. Lo dico perché è un ragionamento un po' globale che si sta facendo su questo, che rimette al centro la dimensione culturale e direi sempre ed educativa, perché le due cose si tengono eh, come una dimensione necessaria e oggi scopriamo anche dolorosamente che è sempre più necessaria da qui parte la riflessione sulla diplomazia culturale europea, che però poi vi dirò che non abbiamo usato questo termine e perché non l'abbiamo usato. E, e, e come dimensione senza la quale, diciamoci, senza oggi il dialogo interculturale, le competenze di dialogo interculturale, senza una conoscenza eh, reciproca, c'è cioè spesso una grande ignoranza nelle relazioni anche internazionali che fanno fare degli errori e hanno fatto fare degli errori tragici. Senza una dimensione anche un po' troppo rimossa del dialogo interreligioso che fa crescere tutti e non relega la dimensione religiosa a un fatto soltanto privatistico o marginale o con una caratteristica di per sé negativa, ma come elemento che se inquadrato nel rispetto dei diritti umani della persona è invece un potente alleato, Insomma, oggi vorrei dire, e senza fare una Uh, chiaro, io sono credente e dico questo, ma lo dico anche da persona impegnata su, su, su fronti molto più laici, che oggi è, è universalmente riconosciuta, per esempio, non so, la encicla la, la, del Papa, laudato sì, è stata come dire, apprezzata per esempio, da molti colleghi in Parlamento di qualunque tipo di, di provenienza, che significa che la dimensione etica e culturale delle relazioni, politiche internazionali sono necessarie, ma pensate anche al tema della distruzione intenzionale del patrimonio culturale a cui abbiamo assistito, non è, non è la prima volta certamente, ma in questo modo così efferato e purtroppo mediatico eh? e è stato un colpo al cuore di ciascuno di noi e abbiamo visto in una, in una sola generazione un gruppo di giovani purtroppo esaltati per quanto sia, fanatici, d'accordo, ma non avere nemmeno una resipiscenza sul fatto che quel patrimonio ha una dimensione universale che non è proprietà di nessuno e quindi tutto questo merita un approfondimento anche degli strumenti di relazioni internazionali. E poi c'è il grande tema anche della radicalizzazione nei nostri, nei nostri paesi, in Europa, di eh, molte anche noi generazioni che ci porta al dato che senza un vero rapporto di interculturalità non di assimilazione culturale e nemmeno di multiculturalismo, anche i modelli educativi devono rimettersi in discussione. Questo è solo per dire alcuni aspetti che oggi sono più urgenti, ma c'è poi tutta una dimensione, perché non voglio subito ridurre le, le, le, la, la cultura al dato economico, no? Siccome si dimostra che porta lavoro, allora va bene. No, la cultura no, ha un valore in sé, ha un valore di crescita personale, di libertà, di capacità critica, di autonomia, e di possibilità di cre essere creativi per lasciare alle nuove generazioni il pensiero, l'espressione di una generazione, di un popolo. Questo è il suo bene principale. Poi naturalmente c'è una dimensione che è quella di come creare le condizioni, perché questa creatività, questa mobilità degli artisti e, della, eh, e dei protagonisti della cultura e la circolazione delle opere possa essere più facilitata dalle istituzioni, questa è l'altra dimensione. E la terza è quella sicuramente di come tutelare meglio, proteggere e avere anche una dimensione internazionale di questo dovere del patrimonio culturale. La dimensione naturalmente economica e produttiva è fortissima. Oggi noi abbiamo molti indicatori, ci sono moltissime ricerche in Europa, voi sapete che nel 2011 è stato lanciato, perché questa dimensione culturale nasce tutto da queste riflessioni, è stato lanciato, eh, presentato alla Commissione europea, un libro verde sulle industrie culturali e creative. Io preferisco parlare di imprese culturali e creative, perché l'impresa è anche il no profit, è anche il terzo settore. Però talvolta c'è un po' uno slittamento semantico, vabbè. Qualcosa lo facciamo anche noi. E le imprese culturali e creative, a seconda del perimetro, oggi ne parliamo di 12 settori, no? che vanno dal museo, biblioteche, al alla design, eh, all'audiovisivo, eccetera. Ecco, se parliamo del settore abbastanza stretto, si parla di, del fatto che costituiscono quasi, insomma, tra il 5 e il 7% del PIL europeo, del prodotto interno londo europeo, che costituiscono oggi più di un milione e mezzo di imprese e fra i 6 e i 7 milioni di di, di lavoratori operatori. Se stendiamo un po' questa dimensione come fa Simbola, come fa, abbiamo fatto adesso in Parlamento con il nuovo rapporto che abbiamo approvato sulle industrie culturali e creative, anche a settori tipo l'alta gamma cosiddetta e, e la moda, si parla eh, di una bilancia conto del, de, del, dell'import-export dell che è, equivale la chimica e l'automobilistica, tanto per dirvi un dato. Quindi c'è anche questo aspetto che riguarda fortemente anche le relazioni internazionali. Ecco questo è solo per dire il framework di nuova elaborazione detta molto semplicemente che ci consente di dire che oggi l'approccio eh, alla la, la dimensione culturale delle relazioni interne e internazionali deve essere messa più al centro anche di strategie di crescita perché in questo settore c'è il massimo concentrato di lavoro giovanile, femminile e di qualità e quindi c'è uno sbocco anche interessantissimo collegato anche con la digitale, con la nuova dimensione delle, industrie, delle tecnologie. Questo è un po' il framework. La capacità, voi sapete perfettamente, l'abbiamo sempre chiamato soft power, come dicevi tu prima, soft power rivela... Un, un, un pensiero di un certo tipo, ovvero di diplomazia culturale, ovvero invece delle armi, no? oppure per evitare le armi o per, evitare, o, o per compensare quella diplomazia politica che non riesce ad avere per esempio in alcune situazioni un ruolo, la, la cooperazione culturale si è sempre rivelata un fattore fondamentale che ha fatto molto più hm, di quanto possono fare a volte. Io ricordo quando anche il nostro il miglior pensiero di politica estera, anche italiana, e' stato sempre questo che si deve distinguere hm? governi dai popoli, relazioni culturali dalle relazioni politiche e che quelle culturali devono sempre continuare ad esserci indipendentemente da quelle che sono le relazioni formali, diplomatiche fra i paesi perché queste costituiscono quel tessuto di convivenza pacifica, di comprensione senza la quale non c'è politica estera, non c'è politica da difesa, non c'è politica della sicurezza pensare alla politica di sicurezza senza le politiche culturali è una pura follia allora questa è la premessa se volete un po' più politica, eh, Cos'è successo? che ehm, noi, voi sapete che l'Europa, quando si dice ma quali politiche culturali può fare l'Europa? perché è una domanda legittima la cultura è materia assolutamente di sussidiarietà mh? Eh, ovvero sono i stati membri sono le, sono le, le associazioni sono gli, gli artisti sono, sono gli, però noi abbiamo tre Ehm, tre, tre, tre elementi nei trattati di Lisbona e poi anche insomma, nei, nei, nella carta dei diritti fondamentali che, che, dire, che autorizzano l'Europa anzi le dicono che ha anche un dovere hm, di intervenire con politiche culturali la prima è quella della, eh, chiamiamo un pilastro è quello della eh, promozione, riconoscimento e promozione della diversità culturale e linguistica in nome anche della convenzione UNESCO, la seconda è quella della Valorizzazione e promozione del, e protezione del, del cultural heritage, no? sia eh, eh, tangible e intangible, insomma materiale e materiale, e la terza, che è molto interessante ricordarla, è quella della promozione anche delle industrie culturali e creative audiovisive, perché senza di loro non si promuove né la diversità né si tutela e si trasmette il patrimonio culturale. Questo fa sì, per esempio, per dire una cosa molto concreta, che. L'aiuto alle industrie culturali e televisive, naturalmente con alcuni criteri, non è aiuto di Stato, è una condizione della cultura. Allora, tutto questo trasferito sul, terreno, sul piano internazionale è un po' l'oggetto della, della, della, della, della comunicazione della Mogherini. Vorrei dire tre cose importanti di questa comunicazione. Primo eh, le politiche culturali quindi europee avevano già individuato fin dal 2007 nell'agenda della cultura, poi con tutti i vari programmi successivi, eh, appunto queste tre dimensioni, quella proprio della diversità culturale, quella del cultural heritage e della ehm, creatività creatività e quindi mobilità degli artisti, eccetera, internazionale e quella della cultura come elemento delle relazioni internazionali. Quindi erano state già disegnate queste tre Prospettive. Però direi che in questa legislatura, mentre la precedente qualcosa ha fatto, lo dico la Commissione, io lo dico con molta franchezza, abbiamo avuto la Vassiliou che un po' si era mossa su questo piano, l'industria culturale creativa era stata una sua cosa, il cultural heritage come approccio integrato era venuto fuori come comunicazione. Purtroppo dall'attuale commissario ungherese non è avuto ancora una parola, una parola. E forse qualcuno, qualche volta qualcuno dice meglio così. No, io sono, comunque ritengo che. La, è la prima comunicazione in ambito culturale che è venuta dalla Commissione Juncker, questo è grave. Noi abbiamo come Parlamento e come Commissione Cultura ed Educazione sollecitato molte volte, abbiamo preso dell'iniziativa e noi, noi abbiamo preso un'iniziativa per fare questo rapporto sull'industria culturale e creativa, importantissimo, per la prima volta fatto insieme alla Commissione Industria, abbiamo eh, fatto un rapporto sul cultural heritage perché ci sia un un confronto maggiore, una possibilità di avvicinare i sistemi di governance, di finanziamento, di defiscalizzazione, di valorizzazione. Abbiamo fatto una risoluzione sul tema che si tratta di, eh, come si chiama, mh, quando c'è la distruzione, del patrimonio è un crimine contro l'umanità e non un crimine di guerra soltanto e così via. Finalmente è arrivata più sensibilità dalla Mogherini, la quale ha fatto un'operazione importante perché non solo ha preso sul serio le nostre spinta da parte del Parlamento, ma ha fatto una comunicazione orizzontale. Non è soltanto la politica estera coinvolta, ma c'è anche dentro, ha coinvolto anche un... il, scusate, il commissario alla cultura e ha coinvolto il commissario al vicinato. Quindi è la prima volta che si, fa, si esce dal silos e si fa una politica un po' orizzontale. L'abbiamo molto apprezzata e infatti io ho, ho dato un ok a fare il relatore per la Commissione Cultura insieme a Brock, che è il presidente della Commissione Esteri. Non l'ho visto come una limitazione della mia, del mio ruolo, l'ho visto come un'importante invece strategia che il Parlamento anche deve fare, di lavorarci insieme. Eh, allora, questo è il quadro. La comunicazione cosa prevede? Prevede in sostanza che e si vada a definire meglio eh, con un quadro di interventi molto più organico perché oggi una delle cose che emerge è che la politica estera culturale, diciamo così, ah, scusate il titolo non è diplomazia culturale perché la diplomazia culturale, lo diciamo per brevità ma la diplomazia culturale è, è, evoca una sola andata hm? sempre più una Europa che, vuol, che attraverso la cultura espo, esporta la sua... Ecco. E di questi tempi bisogna essere molto più attenti alla dimensione invece interculturale, e quindi la, si chiama la cultura nelle relazioni internazionali. Questo è un punto non di poco conto. Eh, la, gli obiettivi sono la promozione dei diritti umani, e qui dentro ci sono anche i diritti culturali, il, il rispetto delle culture e il dialogo interculturale e naturalmente il rafforzamento della cooperazione. Noi abbiamo già degli strumenti attuali, no? voi sapete che tutti. Sono varie le cosiddette DG, cioè direzioni generali, in, in, coinvolte in questo piano, perché c'è la DG Home per quanto riguarda eh, tutta una, una serie di relazioni culturali che già sono in atto. Penso tut, al grande, anche dal punto del budget, la direzione della cooperazione allo sviluppo, in cui si prevede che tutte le volte che ci saranno delle azioni bilaterali, accordi, agreement, partenariati bilaterali, la cultura. E anche l'educazione, vorrei dire, deve essere dentro. Eh, C'è eh, naturalmente lo strumento di paternariato IP che oggi si affida a che cosa? alle delegazioni della, che rappresentano la Commissione europea in tutti gli Stati membri. Cioè noi oggi cosa abbiamo? Un panorama nel quale molti Stati membri, compreso il nostro, hanno istituti culturali o, o fondazioni culturali in giro per il mondo. Non tutti ce l'hanno. Non sempre, si può, eh, non, non sempre è utile andare solo come singoli st stati membri ma anche andarci in un paternariato e si è dimostrato con un progetto pilota che il Parlamento aveva, aveva finanziato e che abbiamo presentato l'anno scorso che si chiamava More Europe ed era un progetto fatto da istituti culturali europei che sono oggi riuniti in una rete che si chiama EUNIC. E questa EUNIC, di cui io spero che avremo presso la Vicepresidenza come Italia, è un partenariato importante perché gli istituti cult di cultura europei hanno cominciato finalmente a lavorare un po' insieme a fare anche un ma po' massa critica. E eh, è questo partenariato di istituti culturali EUNIC insieme a alcune fondazioni insomma, molto, molto conosciute, penso al British Council, penso all'Alliance Française, penso anche alla, alla Goethe Institute, che insomma, ha un ruolo molto importante. E Cervantes, Vivace, Cervantes naturalmente ma insomma gli istituti, queste, istituti fondazioni di vari paesi hanno lavorato insieme hanno lavorato in 54 eh, hanno verificato in 54 paesi cioè 28 più il, i candidati vicinato eccetera la fattibilità e la, la, la, la, la, la possibilità di funzionare meglio come Europa anche in un campo così delicato come quello della cultura ovvero non c'è dubbio che la diplomazia culturale chiamiamola così per brevità non sostituirà le azioni dei singoli paesi, ma farà un'azione di maggiore rafforzamento delle relazioni sostenendosi anche vicenda fra i vari paesi, mettendo a disposizione e anche facendo anche economia di scala fra l'altro, ma soprattutto con una eh, precisa indicazione che le delegazioni dell'Unione Europea nei vari paesi dovranno avere un focal point perlomeno nei paesi più strategici e, e quindi un'equipe e quindi uno staff e quindi anche delle risorse dedicate a promuovere la conoscenza intanto no, del, di cose che si produce insomma, in Europa eccetera e anche reciprocamente ma anche a sostenere delle azioni molto precise. Eh, L'altro strumento è quello naturalmente che si chiama EIDHR eh, che sarebbe lo strumento per la, promuovere <coughs> la democrazia e i diritti umani e quindi questo è un altro strumento che ha anche delle risorse quindi viene Insomma, Una delle cose importanti di questa, di questa, di, di questa comunicazione è che finalmente c'è un quadro chiaro di tutto ciò che c'è già, perché guardate che ognuno di noi sa un pezzo, Però sappiamo quanto è importante avere il quadro con chi fa cosa, quali strumenti esistono già, e, e quali sono le direzioni generali incaricate attualmente, quali sono, gli, quali sono eh, le risorse già allocate, e quali sono gli strumenti che si possono utilizzare. Per cui io dico che leggere anche per i giovani questa comunicazione dà un quadro come raramente si riesce a avere, perché tu, quando c'è tanta informazione non c'è mai abbastanza, ce n'è sempre troppo, troppo e non c'è una segnaletica. Ecco, la comunicazione no. ha il primo valore di dare la segnaletica di quello che sono già gli strumenti. E gli strumenti quali sono? Come dicevo prima, quelli già affidati alle delegazioni europee, con anche delle risorse per la promozione, comunicazione, eccetera, dovranno destinare una parte a promuovere relazioni culturali e progetti culturali, anche a scegliere, anche in partenariato con l'EUNIC e con le ONG, perché non vanno dimenticate le tante ONG culturali che ci sono locali e in Europa, quali possono essere delle, delle partenariati, dei progetti in partenariato interessanti da promuovere. Già il fatto che si è messo in moto questo, mi dicono che già stanno venendo fuori da tante di queste delegazioni progetti che magari erano pronti a partire ma non trovavano interlocuzione. Secondo, c'è tutto il grande discorso prima della cooperazione allo sviluppo, ormai tanta si, tanto si fa già lì, ma si vuole più focalizzare su... Progetti che abbiano effettivamente un senso. Faccio un esempio. Noi abbiamo in, in Italia un'esperienza in campo cinematografico col Mediterraneo che si chiama Mad Film Festival, pochissimo sostenuta, che va avanti grazie a questa donna straordinaria che Cinella bocca, che lo dirige, eccetera. Eppure la migliore cinematografia dei paesi del Mediterraneo è passata lì. Se abbiamo conosciuto dei registi tunisini, marocchini, eh, insomma Maghreb, eccetera, è grazie a loro, turchi, eccetera. E questo ha significato che dall'altra parte c'è una richiesta enorme, una proposta enorme, invitati i nostri artisti alle varie fil, ai, ai film festival in quei paesi, penso al festival di Cartagine, piuttosto che Tuzio, eccetera. E questo ha creato una vitalità delle relazioni, e questa è cooperazione allo sviluppo, eh, perché, però questo va incoraggiato con cosa? Con rafforzare, per esempio, cosa che ho chiesto, gli accordi bilaterali, dentro i quali si possono fare i progetti, Europa-Paesi terzi. Questo è fare solo un esempio. L'altra grande filone è quello di Europa Creativa, il programma di cui sono stata relatore, e che sta attivandosi di più di quello che ha fatto finora per quanto riguarda i rapporti culturali e audiovisivi con i Paesi terzi. E sempre dentro questo quadro c'è tutto il tema anche della, ehm, della Horizon 2020, il programma della ricerca il grande programma della ricerca, con la possibilità di attivare progetti di ricerca bilaterali Europa e Paesi terzi e, dentro, e poi Erasmus Mundo, se non ve lo ricordate, non ve lo dimenticate, noi abbiamo Erasmus Plus che dentro ha il servizio di volontariato europeo di cui hanno già fatto parte migliaia di ragazzi della, eh, volontari dei Paesi terzi che sono stati coinvolti nel, nel, nel, cioè non solo i ragazzi nostri che vanno nei paesi terzi ma anche i paesi terzi stessa cosa vale per quanto riguarda le reti, i paternariati della conoscenza i paternariati fatti fra università istituzioni culturali o di ricerca europee di paesi terzi faccio un esempio, l'altro giorno sono stata un mese fa, l'altro giorno in Tunisia e che adesso come sapete ha uno statuto speciale per l'Europa perché vogliamo, sappiamo che è il ponte rispetto a un Maghreb in grande difficoltà e si sta investendo anche culturalmente nei rapporti con la Tunisia, ho visto un meraviglioso progetto che non avrei valorizzato tanto se non all'interno di questo occhio diverso con cui guardi le cose, un patenariato di 12 università, 6 europee, 6 tunisine e per la, guidate dall'Università di Urbino e per la prima volta si sta facendo un corso di alta formazione per restauratori in Tunisia, ovvero insegnare a pescare e non ecco. Allora questo significa che cosa? Che su queste cose è nato paternariati per la presenza del patrimonio culturale lì. Questo è il punto. E l'altra è la ricerca. Penso che i progetti sono previsti... Eh, almeno 65.000 ricercatori dei paesi del vicinato nell'ambito dei Marie Curie e anche una, mh, almeno eh, 25.000 dottorandi nell'ambito del programma Marie Curie. Questo è solo per fare un esempio. Allora, qual è il punto? La comunicazione mh, in qualche modo definisce quali sono gli strumenti, quali sono gli obiettivi e come si vuole lavorare. Cosa ha elaborato? Quello che trovo un, un, ancora un po' debole per cui come relatore metterò cercherò di dare un contributo in questo senso e chiudo, è gli strumenti di governance, che non è mai facile, perché lì bisogna mettere d'accordo troppe direzioni, ognuno vuol tenersi il proprio, c'è il rischio che chi ha più budget decide, mentre qui deve essere, secondo me, rimanere in capo ad una strategia politica, quindi il servizio esteri deve rimanere lo stratega politico avvalendosi di strumenti, senza mortificare, ma con un minimo di strategia che metta prima di tutto cos'è importanti obiettivi, quali sono gli obiettivi anche di politica estera dell'Europa. Allora su questo eh, loro cosa hanno previsto? Però? Una piattaforma che si è già realizzata, di cui fanno parte EUNIC ed altri soggetti culturali abituati già a lavorare in modo internazionale che, che in qualche modo, perché è importante avere anche questa piattaforma? Perché gli studi culturali rappresentano in qualche modo i governi e tu non li hai, te lo dico molto francamente, non li hai i governi a bordo se non attraverso i loro istituti culturali. Ma dall'altra parte noi abbiamo chiesto, ci deve essere un forum di tutte le associazioni che si occupano di cultura, di promozione culturale e l'altra cosa importantissima sono le reti eh, esistenti. Penso a ICOM, a ICOMOS, a, voi le conoscete tutte. ICROM, cioè tutti coloro che sono reti di altissimo livello, per esempio, ICOM è la rete di tutti i musei del mondo. E' ovvero che ci sia una governance senza essere dirigista, ma che si avvalga delle competenze, delle relazioni e della rappresentatività dei mondi a cui si rivolge, cioè che non sia alla fine eh, un esercizio un po' troppo burocratico e dove spariscono chi? i soggetti che devono essere valorizzati. ovvero gli intellettuali, gli artisti, eh, le opere, eh, la possibilità di, di, di conoscersi, di far crescere la dimensione culturale e creativa eh, Europa-Mondo. Questo è quello che a noi interessa. Una cosa interessante è che si prevede, per esempio, fra le tante cose, per cui adesso la chiudo perché è, un po', eh, è, è molto articolata, un protagonismo diverso dei ragazzi che hanno fatto Erasmus, chiamati gli alumni. Eh? Voi sapete che ormai sono più di 3 milioni? e ne saranno altri quattro fino al 2020, se ne parla pochissimo la nostra televisione. Avete mai sentito parlare di Erasmus? Mai. È una realtà inesistente per la nostra televisione. E allora, eh, ne ho parlato anche con il direttore della RAI, speriamo cambi qualcosa, e allora eh, oggi noi abbiamo questi grandi potenziali attori che hanno una dimensione internazionale, che hanno fatto esperienze anche di volontariato in paesi terzi o anche di Erasmus Mundus, che, hanno, eh, che sono i più europeisti e più alleati sì. delle istituzioni europee, eh, avete visto l'hanno scoperto in ritardo al, durante la, il Brexit che, se avessero eh, fatto una campagna mirata di più ai giovani loro naturaliter, non volevano perdere la dimensione della cittadinanza europea, ma non l'hanno capito. E, e questo quindi significa anche un'attenzione un a valersi di soggetti, anche un po' fuori no, dalle organizzazioni, eccetera, che possano in qualche modo restituire creando delle reti, perché il punto è creare reti permanenti che possono far circolare idee e rapporti, eccetera. Ecco, questo è un po' il quadro. Vi ho detto veramente delle cose abbastanza essenziali, però spero vi sia venuta solo una curiosità di leggerla. Ecco, perché eh, vale la pena. E anche per scoprire tante cose che, vi assicuro, eh, sono utili per capire meglio quali strumenti già oggi sono disponibili e magari non sono sufficientemente conosciuti, nemmeno talvolta dagli Stati membri. Per cui questo lo dico perché è una comunicazione che ci aiuta a impadronirci eh, in modo democratico degli strumenti di cooperazione, grazie all'onorevole Costa, che è stata anche molto brava. Anche perché in realtà, appunto, come eh, accennava, è, è solo un processo all'inizio, questo eh, c'è cioè, sì, la comunicazione sì. della Presidente Mogherini. Annuncia una strategia, ma ora va riempito dei contenuti. Sì, infatti è, così. è una comunicazione della Presidente Mogherini, Navracic e Hann, eh, Nier, il ha, ha vicinato. Eh, su cui il Parlamento ha chiesto di fare questo rapporto di iniziativa che in genere è per dire cosa va bene, cosa non va bene, cosa chiediamo di più e poi deve essere alla fine con il trilogo approvata anche con la Commissione. Quindi è un classico procedimento in cui alla fine si approva, d'intesa con Parlamento e con Commissione, un testo finale che sarà diverso. Quindi, a proposito, tra l'altro tutti coloro che hanno mail, eccetera cioè che sono interessati e mi fa piacere anche avere i commenti, quindi è aperta la consultazione. E ora sentiamo, Ha detto una cosa molto bella, Costa. Secondo me, quella che beh, magari nel suo ambiente è più. Eh, non è una frase così originale. Non lo so, per me si sì, cioè dice che la, la, la cultura se non si alimenta non si rigenera, eh, no? e, e questa è, è una cosa in realtà fondamentale perché poi si va perdendo no? sono, alcuni fenomeni brutti che accadono sul piano culturale perché la cultura non è arrivata, non si è capito il valore di, di, di cose che appunto non sono patrimonio personale di qualcuno di un popolo ma sono patrimonio di tutti e adesso sentiamo Marcello Esposito che è un politico ma è anche un artista anzi forse prima un artista che è un politico nella sua vita almeno. O forse è stato... un politico perché è un artista adesso <ride> <ride> <O> forse... <ride> ce lo spiegherà lui e, e diciamo Mi che in questo capire, è una figura diciamo che questo processo <ride> è... potrebbe essere decisiva prego Marcello grazie Molte grazie per l'invito, sono proprio felice di essere qui al Parlamento italiano e in Italia. Quando sono stato eletto deputato era la mia prima visita anche al Parlamento spagnolo, anche qui è una prima visita, quindi faccio prime visite ai Parlamenti. Il mio profilo è anche sintomatico di un rinnovo politico, di un rinnovamento che abbiamo in Spagna e che è la base del mio intervento di oggi, non soltanto del mio iter di tanti anni, anche per... Si sente bene? Sì. Sì, sì. E grazie a news per l'invito. È stata un po' improvvisata, data la difficoltà dell'agenda politica in Spagna... Però sono felice di poter stare qualche ora con voi e condividere anche la discussione con Silvia, che è una grande esperta nei dettagli della politica culturale europea e non solo, anche della politica europea. Sono molto identificato con una parte importante di quanto ha detto. E mi sembra che è quello che per molto tempo in Europa e nei Paesi europei nell'Unione è stata un'egemonia dell'industria culturale creativa credo che deve andare verso l'incomporazione di concetti come cooperazione allo sviluppo, interculturalità quindi l'ideologia compresa dell'industria culturale si trova in un momento di forte egemonia del neoliberalismo per molti anni la politica pubblica nell'insieme dei paesi europei, è stata praticamente un'ideologia naturalizzata, quasi un modo obiettivo di concentrarsi su una certa cultura. Noi vediamo adesso che era strettamente legata alla crescita di un'egemonia politica economica che è entrata in crisi, anche i grandi pensatori iniziali del concetto di politica e dell'industria culturale come Richard Florida hanno messo in questione gli effetti di precarizzazione, gerarchizzazione cos e costruzione di monopoli culturali che distruggono i movimenti culturali all'interno e si entra nel senso di liquidare, nel senso che l'industria e la cultura non sono collegati. Noi pensiamo alla promozione industriale e l'egemonia della cultura, come ha detto Silvia con altre parole, pone il principio del bene comune della proprietà collettiva come prima cosa. E poi il criterio di redditività che, che non, in questi anni anche ha natato. È stato alla base del neoliberalismo. Come giustizia globale si è perfettamente all'interno di questa filosofia e dobbiamo ripensare le relazioni internazionali in Europa e al di fuori dell'Europa in questo concetto di giustizia globale che deve applicarsi anche all'uso della cultura. Nel Dato che Silvia è molto esperta nel dettaglio della politica culturale, quello che vorrei porre sono 4-5 domande o problemi che sono più di carattere filosofico, politico, che potrebbero orientare che cosa significherebbe ripensare i modelli di politica culturale in un momento di crisi. Sappiamo benissimo che attraversiamo dei momenti di forte disidentificazione dell'aspetto sociale con i principi che sarebbero naturali, che sono quelli di democrazia e di istituzione pubblica. C'è una grande crisi sistemica proprio che si è proposta con la crisi economica e sono dei punti di riflessione per cui non soltanto le politiche pubbliche ma anche le istituzioni pubbliche devono essere ripensate. E in questo contesto vorrei porre 4-5 domande più filosofico-politiche, perché questo ci può aiutare a pensare, non è che possiamo risolverle oggi, ma può essere uno spunto di riflessione. La prima domanda che dobbiamo porci è a quali condizioni è possibile parlare oggi di una cultura europea in tempi di crisi? Che significa una politica europea nel momento della crisi? Vorrei darvi alcune immagini che ci permettano di ricordare l'impatto che la crisi ha avuto nella società europea, soprattutto nel sud dell'Europa, in particolare in Spagna, che è il mio paese. Immagini che ci mostrano i momenti subito posteriori al crack economico degli anni 2007-2008. Si calcola che in Spagna gli aiuti pubblici concessi dal Governo ai ba alle banche in difficoltà sono arrivate tra il 2008 e il 2013 a 1,5 miliardi di euro il che significa un passaggio di fondi pubblici all'economia privata che il governo riconosce che già non verrà restituita 1,5 miliardi di euro simultaneamente nel primo trimestre del 2012 gli sfratti esecutivi, ossia le ordinanze giudiziarie per sfrattare dalle loro case persone e famiglie incapaci di pagare il mutuo, sono arrivate a una media di 517 al giorno. Cioè, ogni giorno c'erano 517 ordinanze giudiziarie per scacciare dalle loro case famiglie e persone incapaci a causa della crisi di pagare il mutuo della loro casa. Nel 2013 il suicidio è diventato la principale causa di morte naturale nella popolazione, addirittura prima degli incidenti di traffico. Nel 2015 quelli che noi chiamiamo povertà energetica è la principale causa di incendi nell'area metropolitana di Barcellona, ossia i tagli di servizi di base privatizzati come elettricità e gas si stanno trasferendo in un motivo principale di incidenti, incluso morti tra la popolazione precarizzata. La metropolitana di Barcellona, per esempio, perché Barcellona non è una città molto indebitata, non parliamo di un'area particolarmente povera, Barcellona intendo e in questo quadro ci si deve chiedere che cosa significherebbe parlare di cultura in queste condizioni materiali dove l'impatto della crisi economica è stata dominante la seconda domanda ha a che vedere con un saggio scritto nel 1936 da Walter Benjamin dove spiegava che i soldati che tornavano dal fronte nella prima guerra mondiale tornavano ammutoliti, non avevano nessuna capacità di relazionarsi, Dopo quello che avevano passato, l'esperienza della morte e della distruzione massiccia produsse nella Prima Guerra Mondiale uno shock di tale importanza in Europa che bloccava qualsiasi capacità di espressione. Non c'è cultura né fenomeno artistico possibile se non c'è la possibilità di narrare o di trasmettere l'esperienza. Non c'è possibilità di cultura se si blocca la capacità espressiva degli esseri umani. E anche dopo la seconda guerra mondiale e dell'esperienza dei campi di concentramento, Adorno ci chiedeva se era possibile la poesia dopo Auschwitz. Sono domande pertinenti oggi, ma a quali condizioni si può parlare oggi di cultura europea quando la crisi finanziaria globale ha scatenato una guerra contro la popolazione civile, soprattutto nei paesi del sud? Terza domanda o quesito. Vengo da una piattaforma cittadina che si chiama Barcelona in, Comun. Barcellona in Comune. Nel 2013 un centinaio di persone provenienti soprattutto dai movimenti sociali contro la crisi abbiamo cominciato a considerare la possibilità di fare un balzo istituzionale. E In questo momento la destra neoliberale e neoconservatrici governava con molta durezza. E allora la società civile, la società organizzata, divenne l'opposizione principale contro le dure politiche neoliberali in tempo di crisi. L'opposizione alla politica di austerità, ai tagli di servizi pubblici e dei diritti sociali e questi, la cultura ovviamente. Nel 2015 a Barcellona... Barcellona in Comù ha vinto le elezioni municipali e poi anche candidature cittadine simili alla nostra che non sono coordinate ma che non costituiscono un partito hanno vinto il governo in molte delle città spagnole Madrid, Valencia, Saragossa, Cadice, Corugna, Santiago de Compostela. In dicembre e giugno scorso nelle elezioni generali una coalizione di cui faccio parte, in Comun Podem Podemos, cioè per cui sono deputato al Congresso, ha vinto le elezioni generali in Catalogna. I deputati che vengono da questa piattaforma cittadina costituiamo un quinto, un quarto della Camera bassa del Congresso dei Deputati. Siamo la terza forza del Parlamento, oltre a governare in molte città, che ho appunto appena citato. Il fenomeno della nuova politica in Spagna Va ben oltre l'organizzazione di chi vince o perde le elezioni. Quello che la nuova politica in termini generali vuole come partiti delle singole organizzazioni è un processo di eh, partecipazione della cittadinanza dal basso la guerra contro la popolazione impoverita è un processo di togliere potere alla gente, quello che la nuova generazione vuole è tornare al potere alla gente, recuperare questa sovranità attraverso la capacità di recuperare la capacità e la sovranità di poter decidere sulle proprie condizioni di vita non si tratta della necessità che abbiamo e che è urgente che si applica nel resto dell'Europa e nello Stato spagnolo, politiche di riscatto sociale e devono essere applicate il più presto possibile, ma si tratta soprattutto di come promuovere una vera rivoluzione culturale che vada ben oltre le organizzazioni politiche e che porti una cultura che sia diversa da quello che è stato la base della, cultura, della crisi di oggi? Cioè quale funzione può avere la cultura o può svolgere la cultura in questo processo di rivoluzione culturale che dà nuovamente potere ai cittadini dal basso? E la quinta domanda, la quarta meglio, che vorrei porre... Entriamo più strettamente qui nel fenomeno culturale. Quando parliamo di cultura, parliamo di tre dimensioni. Parliamo di cultura come comportamenti, atteggiamenti, valori, anche forme estetiche attraverso le quali viene, si esprime una società. Questo è il fenomeno culturale in termini generali, un fenomeno culturale. E la cultura cioè come un fenomeno che si accumula nel tempo e che si attualizza in ogni epoca, cioè il modo in cui la società si esprime. La cultura però è anche, questo lo intendiamo in un modo più specializzato come cultura, sono le pratiche riconosciute da determinate istituzioni. Possiamo parlare allora di storia della letteratura, storia dell'arte o della musica. Cultura è quello che le istituzioni... Eh, Riconosciute storicamente legittime per determinare che cosa è cultura, riconoscono. E culture sono però anche le politiche, le regole alla base del funzionamento di un campo specializzato, sono le politiche pubbliche, sono le regole non scritte che reggono il funzionamento di un campo specializzato. Una rivoluzione culturale che torni il potere alla cittadinanza deve pensare a tre dimensioni in un modo interrelazionato. Promuovere nuovi valori condivisi, Valori, come ho detto, che generino una nuova cultura di partecipazione dei cittadini, contrario a quella del neoliberalismo, cultura egemonica, quella. E recuperare in modo critico la nostra storia creativa e cioè pensare la tradizione non come qualcosa di statico che si impone come un peso sul presente ma pensare come la nostra tradizione possa alimentare la cultura e i comportamenti critici del presente e ancora promuovere politiche pubbliche che siano orientate al dare la partecipazione e il potere alla gente comune. Non ci sono politiche pubbliche che servano nel, il, a superare la crisi se non per quelle che mettono le istituzioni al servizio sociale. Dalle lettere sull'educazione estetica dell'uomo di Schiller e noi possiamo risalire qui all'origine della nostra cultura europea in Grecia, Aristotele, Platone, Socrate. L'educazione e la cultura sono intimamente collegate, come ha detto anche Silvia. Noi possiamo mettere in questione o discutere che cosa significava educazione estetica all'epoca di Schiller il momento dell'ascesa uh, dell'egemonia dell'individuo uomo ma, o borghese, ma la ripetizione storica nel nostro immaginario in Europa, educazione e cultura sono strettamente legate. Risulta vitale tornare a pensare al ruolo che la cultura deve svolgere nella formazione di un nuovo tipo di cittadinanza oggi. Se la crisi ha rotto i modelli di identificazione tra quelle che sono la, la società e le istituzioni, non si tratta soltanto di porre le istituzioni al servizio della cittadinanza, bensì di promuovere un tipo di cittadinanza che permetta di costruire nuovi tipi di istituzione. Questo è un progetto a più lungo termine, ma che accetta fondamentalmente eh, la costruzione di nuove istituzioni europee. Non saremo capaci di costruire nuove istituzioni europee se non promuoviamo la cultura e partecipiamo a essa, se non promuoviamo l'educazione di un nuovo tipo di cittadinanza dove la gente sia protagonista e partecipe. Tutto questo noi dobbiamo pensare anche qual è la situazione di violenza che per la maggioranza della società eh, questa crisi sistemica che noi stiamo attraversando un'idea un aneddoto più leggero per concludere rispetto a quale ruolo può svolgere la cultura come diplomazia nel contesto dei concetti indicati in io sono, mi sono identificato con la posizione di Silvia come cooperazione, giustizia globale interculturalità la cultura non deve soltanto sostituire o accompagnare il hard power militare economico, ma lo deve trasformare in momenti di maggiore aggressività delle istituzioni europee, contro la Grecia per esempio, quando la Grecia voleva negoziare il suo debito e godare ha ricordato rispetto al debito greco che se noi pensiamo ai diritti d'autore, l'Europa ha un grande debito alla Grecia per il concetto di democrazia. Ogni volta che uno dice democrazia dovrebbe pagare i diritti alla Grecia. E anche per quanto riguarda la cultura potremmo pensare alla stessa cosa. Cioè capovolgere la logica dell'indebitamento. Bisogna pensare in questo momento di crisi in Europa. Chi deve a che cosa che co e che cosa dobbiamo noi stessi? Che cosa dobbiamo alle generazioni future. Rimango qui. Grazie. Allora, adesso devo essere molto severo. Intanto volevo segnalare a tutti chi ci segue, di dire anche amici e pareti che c'è lo streaming offerto dalla Camera sul sito della Camera. Che oltre a tutto questo la Camera offre anche quest'altro servizio per i cittadini mm. che non possono essere a Roma e eh, questo Bene. è importante eh, noi avremmo dovuto aver finito 45 minuti fa <ride> allora adesso io infatti, sono terrorizzato perché ho visto eh, c'è già qualcuno in giro c'è l'avvocato dello... eh, eh, la mm... sì, perdono, sono terrorizzato perché ho visto che Silvia Costa ha scritto un libro di appunti io, Però... io scrivo sempre Vorrei farla concludere su un tema, lei sa, sa esserlo breve, cioè eh, Marsero ha detto che eh, il coinvolgimento dei cittadini sì. è fondamentale perché le politiche europee abbiano successo e quindi è fondamentale anche in questa politica che a maggior ragione è nuova. È così. Noi, come si può passare il messaggio che in un mondo dove vediamo violenze di ogni tipo, terrorismo, eh, guerre che si scatenano, negazione di valori che... Che sembravano condivisi che la cultura può fare la differenza. Come possiamo spiegare Ma, intanto questo? Intanto vorrei ricordare che alcune delle cose dette con molta efficacia, veramente, da. da il nome di battesimo. Esposto. Marcello. Marcello. Sì, sì. La, molte delle, delle riflessioni sono molto interessanti. Io non, sarebbe da, da commentarle anche un po', ma credo che eh, questo tema, eh, che forse a volte diamo un po' per implicito, ma che eh, oggi cosa chiedere alla cultura è quella, come sempre è stata la, la vera cultura, di esprimere un pensiero critico mh? e di dare gli strumenti per quelli che io chiamo i diritti culturali, credo che sia, intanto c'è scritto, anche se non, ma per me è, è, è assolutamente un, un elemento fondamentale, però io credo che sia giusto anche esplicitarlo molto di più. Prendo atto di questa, no? è bello questo dialogo perché consente anche di non rivedere, ma di capire che alcune cose non possono essere state mia mente per implicite. Eh, esiste una convenzione importante di cui si parla poco, che è la convenzione di Faro, eh, che l'Italia ha firmato ma non ancora ratificato, quindi colgo l'occasione per invitare che prevede per la prima volta un diritto del cittadino alla conoscenza, all'accesso e alla anche alla partecipazione attiva a quella che viene chiamato cultural heritage, ma in realtà in senso ampio, cioè alla creatività, alla conoscenza di ciò che c'è, ma anche del creare il nuovo. E anche si fa riferimento alle comunità di patrimonio culturale, cioè le comunità che devono essere più come dire, coinvolte, responsabilizzate e anche avere più luoghi e più spazi per esprimersi. Questo credo che sia, infatti io, una delle cose che intendo fare è di richiamare la Commissione di Faro nell'ambito dei principi declamati in questa convenzione. Eh, come si può fare? Io penso che la, il fatto di avere almeno capito, guardate che nelle dieci priorità della, della, Commissione, della Commissione Juncker, che pure io ho votato come maggioranza politica, diciamo così, anche se in Europa è un po' diverso, su alcuni obiettivi, la parola cultura non c'è. Allora, io trovo già che aver aperto questi varchi, con l'aiuto che spero di tanto il Parlamento e poi chiaramente anche per l'effetto, devo dirlo, di alcuni paesi in particolare che l'hanno chiesti. Eh, insomma, sicuramente più i paesi del sud che i paesi del nord Europa, e un po' anche la Germania, questo va riconosciuto, e la Polonia, anche non questo governo prima, eh, questo la vedo un po' difficile. E mh, questo fatto di aver aperto un varco per cui oggi si parla di cultura nelle relazioni internazionali è un tentativo di rispondere a quella questione. Si è capito che c'è un regresso, che nulla è acquisito per sempre e io condivido anche il fatto che c'è bisogno, che si è capito anche l'insufficienza di un approccio che ha relegato il tema culturale a un tema ancillare o dell'economia cioè devi dimostrare che sei utile all'economia, devi dimostrare cultura, che sei utile a un miglioramento dell'inclusione sociale, un po' meno eh, al pensiero critico. Quindi questo aspetto io lo prendo assolutamente come un contributo importante. Penso che gli strumenti che questa comunicazione mette a disposizione sono interessanti, io vi ho fatto solo alcune esemplificazioni, compresa quella di mettere molto più insieme educazione e cultura. Tra l'altro questa è una raccomandazione anche dell'UNESCO, perché abbiamo visto che il tema di semplicemente valorizzare il patrimonio e poi non hai nessuna forma proattiva per educare al valore della cultura e al valore della tua espressione culturale come significativa, e non creare le condizioni per che questo avvenga non serve quindi io penso che alla fine questo possiamo dirci eh, sarà poco ma è, il, è la chiave interpretativa oggi il problema vero di come si possono fare delle nuove politiche culturali nel senso anche del, del dialogo interculturale e credo che in questo eh, sia molto importante il tipo di relazioni e di capacità di individuare con tutti gli strumenti possibili nei paesi altri i soggetti reali dell'espressione culturale, perché il tema è anche questo, di non arrivare con forme come dire, eh, che, che riconoscono soltanto alcune, privilegino alcune istituzioni e non altre, e non abbiano la capacità di individuare chi sono oggi gli artefici di una nuova stagione culturale nei paesi terzi. Quindi c'è bisogno di molta conoscenza reciproca. Okay, io vi ringrazio moltissimo, andrà avanti tutta la mattina, ma ci sono anche altri panelisti che hanno diritto a salire. Grazie. Quindi lascio, lasciamo il palco, eh, ringraziamo Ciao i nostri ospiti. Volete dire qualcosa? Grazie. Ah. Ah. <ride> Eh, scusate, vorrei darvi un annuncio di servizio al pubblico che eh, per motivi di sicurezza non, non, non, non il vostro passi non autorizza a girare per tutto il palazzo, autorizza a entrare, fare le scale, fare il corridoio, entrare qui e andare alla tua letta, ovviamente se c'è bisogno.